Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di fragole con crumble di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fragole, farina di tipo 00, yogurt alla fragola, olio di semi di girasole, uova, zucchero, sale, la scorza di limone, lievito per dolci vanigliato, vanillina e per il crumble burro mandorle pelate, zucchero e farina di tipo 00. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il crumble. Mettiamo all'interno del boccale la farina, lo zucchero, le mandorle e il burro. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero. la scorza di limone e Li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo la farina, le uova, lo yogurt alla fragola, l'olio, un pizzico di sale, la vanillina ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungiamo il lievito Facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in una teglia rettangolare 28x20 cm. Adesso mettiamo sopra le fragole che abbiamo precedentemente infarinato per evitare che scendano giù. E il crumble. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di fragole con crumble di mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!